Buongiorno, oggi siamo qui con Diana De Marchi, candidata al Consiglio regionale della Lombardia, rappresentante del Partito Democratico, con Ambrosoli presidente. Noi abbiamo conosciuto Diana perché ha sostenuto eh, alcuni anni fa con passione la nostra proposta di riforma strutturale per la danza contemporanea a Milano, quella che si chiamava Più Danza per Tutti. Oggi noi vogliamo capire da te... Che ci conosciamo da lungo tempo, eh, perché hai deciso di inserire la cultura nei temi delle tue proposte? Eh, innanzitutto perché sono un insegnante e quindi ritengo importante che ci sia la possibilità di sollecitare le curiosità dei ragazzi e delle ragazze con tutte le forme artistiche e culturali per scoprire i loro talenti talenti che spesso possono essere legati a linguaggi espressivi diversi da quelli delle materie curricolari tradizionali. E per questo penso che anche una formazione adeguata per questi ragazzi e per queste ragazze e quindi qualificata per chi vuole diventare un artista sia importante perché sono da considerare professionisti veri e come tali quindi formati e riconosciuti e valorizzati. Allora abbiamo letto, letto sul, sì sul tuo sito le proposte, le tue mm. proposte, siccome mi hai detto che comunque sono solo un accenno e saranno sì. integrate, se che sei qua vuoi dirci qualche cosa ci fa piacere. Sì, e nel sito abbiamo dato dei punti chiave, appunto la cultura per esempio come uno degli elementi che noi sosteniamo fortemente e, e quindi volevamo con questo sottolineare che la cultura va vista come investimento sia sociale che economico per la nostra regione, però poi l'idea è quella di partire da lì ed ampliare e integrare e questa priorità proprio perché la realtà della nostra regione Lombarda è piena di piccole associazioni, di piccole compagnie, di piccole strutture alle quali dobbiamo dare più visibilità e quindi l'idea è quella di costruire poi un progetto per rendere più visibili e sostenere tutte queste mh, piccole realtà, metterle in rete. Consolidate questo appunto non facilita quello che, di cui tu parlavi adesso certo. e quindi c'è una grande difficoltà per chi inizia quindi certo. per i giovani e per, nel, nel nostro territorio certo. quindi diciamo forse, non so se tu, eh, come noi speriamo, verrai eh, eletta eccetera, se vuoi vorresti occuparti di questa questione Assolutamente sì, questo è un tema che i giovani Ehm, li coinvolge in vari ambiti, anche in quello artistico-culturale, e perché quello che noi dobbiamo cercare di fare è di lavorare perché le innovazioni e le piccole realtà, quindi le start-up, tutte le possibilità che si possono dare ai ragazzi vengano sostenute, perché su questo possiamo costruire un modello di sviluppo diverso, anche nella nostra regione e per questo credo che in mancanza di risorse, che purtroppo è quello che sta avvenendo, sia importante lavorare perché ci sia una facilitazione di queste realtà piccole, perché possano usufruire per esempio dei finanziamenti europei, quindi che la regione si faccia da tramite per aiutarli a costruire progetti che possano poi partecipare eh, a questi bandi europei ed essere finanziati, perché dei finanziamenti europei purtroppo noi usiamo una piccolissima parte, quindi quella potrebbe essere anche un'occasione per trovare risorse. Noi se, come speriamo appunto, come ho detto prima, verrai eletta, continueremo anche a sollecitarti riguardo alla danza contemporanea certo. che come sai è eh, ne, in, nella nostra regione veramente trascurata, è una delle regioni d'Italia in cui è più trascurata Certo. e appunto vogliamo capire come Qual è la tua passione per questa? Beh, io ho incontrato la danza contemporanea grazie a te qualche anno fa e quindi effettivamente ho potuto proprio vedere, e capire quanto sia espressione di un linguaggio artistico davvero innovativo e che più di altri poi riesce a testimoniare quello che in questo momento sta avvenendo. Quindi io credo che sia importante mantenerlo proprio come memoria del presente come del resto tutta l'arte contemporanea. Allora, Credo che per sostenerla bisogna fare in modo che questa sia, diventi proprio una scelta politica della regione e che quindi si possa orientare l'investimento della regione anche in progetti culturali, proprio perché questa deve essere la parte di sviluppo diverso che però ci permette di ampliare l'offerta sia formativa che occupazionale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze e quindi restare legati al territorio mettere a sistema quello che esiste e fare in modo che abbia più sostegno e più sviluppo quindi rendendolo visibile e in questo modo si può creare anche un ambito di lavoro e di, mm, e di successo diverso che permette ai ragazzi di esprimersi in modi che non sono quelli tradizionali e a questo paese di valorizzare tutti i patrimoni che possiede ma che sono spesso purtroppo sconosciuti va bene, adesso noi ci salutiamo ti facciamo tanto in bocca al lupo e a presto